trossante in mi raccomando iscrivetevi dal social nel quale mi state seguendo e se potete abbonarvi abbonatevi pure o fatemi delle donazioni ho trovato il tempo di fare questa nuova live anche se ogni volta che posso fare una live la faccio e vediamo in quanti di voi mi seguiranno faccio queste live con questo titolo Ah no guarda qua non ha cambiato che non ha cambiato il banner ai ai ai e eh no e eh, io volevo mettere il banner questo eh, devo rivedere questo banner ecco facciamo vedere questo attualizziamo il banner cresci con noi eh, live sant'en chan tanto tempo per parlare di qualcosa speriamo che sia tanto tempo c'è un dettaglio di tempo in effetti Ah, tanto per parlare di qualcosa manco, manco devo cambiare gli occhiali dopo un anno di quarantena devo andare dall'oftalmologo però perché eh, cresci con noi live eh, non vuole questa essere una live di iscritto ricambio eh, ricambi Like per like, e questo no, ci dobbiamo conoscere veramente, altrimenti poi ci riempiamo di profili fra i nostri iscritti che, che non valgono nulla. Invece, invece, vogliamo avere, vediamo se c'è ciò... Sì, c'ho ritorno audio. E c'è un lag fra quello che si vede nel computer e quello che filma eh, Restream, che io Restream lo utilizzo proprio perché Ah, ma guarda come ha scritto. Come ha scritto, ma qua è una catastrofe oggi banner. 2202, 2021 E eh, insomma, che altro, altro errore. Eh, vabbè, che c'è un computer vecchio, ma insomma, due, anno. 29:202 20, eh, saremmo nel Medioevo o anche prima? No, eh, allora dicevo. Eh, Bisogna cercare di stare tra tutte e tutti noi connettarci. Io utilizzo Restream per uscire in sette piattaforme diverse. E, e poi ho programmato una Premier. Per questa domenica, credo. Nove e mezza di sera orario italiano sto vedendo che da moltissimi risultati sottotitolare in quanti più idiomi possibili tutti i miei video addirittura video che avevano ottenuto 20 30 80 150 visualizzazioni la gallina canta adesso grazie a queste questo stratagemma riesco a ottenere la bellezza di eh, addirittura un video ha raggiunto superato le mille visualizzazioni e, e per quello che qualche mese fa a giù a luglio eh, mi sono potuto comprare questo cellulare e ho risparmiato pure dei soldi perché mi hanno dato 98 dollari Non ho voluto comprare quello che costava di più perché costava di più un pochino di più soltanto perché aveva più memoria e una camera di 48 megapixel che poi 48 megapixel doppi equivalgono a 24 megapixel ma adesso parliamo un po di attualità che tragedia che sta succedendo in spagna E vediamo un po la chat niente da nessuna rete sociale eh, vediamo un po perché non ho comunicato nella mia community forse qualcuno verrebbe eh, che tragedia che anche nel sud italia stiamo vivendo con questo vulcano con questi vulcani che spazzano via tutto veramente è una, una cosa immane una cosa che, che non ci si può credere veramente che cosa possiamo fare noi contro le inclemenze della natura perché questa cosa non ce la siamo provocata noi Vediamo Questa non ce la siamo provocata noi nella forma di ogni niente... piano dovevo vedere le foto di quando di quando di quando ero... Bambino, mi entrano tanti messaggi. Ecco qua, mettiamo. Ci mi qua a condividere. andiamo un po' andato non ci difficoltà col cellulare ecco qua Quindi no, quindi. Realmente quello che sta succedendo è impressionante. Non si capisce realmente più come la natura si sia scatenata. Come si scatena il mio cellulare con le notificazioni. Possibile che quando tutti gli altri vanno in streaming e chiedono donazioni sta bene quando io chiedo donazioni, eh, come me, schiacciare grazie sotto i miei video, eh, partecipare in questa live con eh, super chat e sticker. Abbonarsi, eh, tutti mi dicono che faccio le live per chiedere, invece, tutti gli altri eh, alle cui live partecipo non fanno altro che chiedermi che chiedermi, ma proprio tutti, compresi quelli che mi criticano comunque ho fatto una una live ieri dicevo facendo vedere le mie foto della gioventù ah, ecco buonasera giorgio scanu come stai Vediamo un po'. Spero che tu stia bene. buona serata carissimo amico mio e si parlava un po di tutto un po'. come ti trovi Vediamo se io metto la chioccia. No, no, no, no. Vediamo qua c'è una freccetta da toccare. Meglio mettele, me, mettere, vabbè. Ah si può scegliere quale con quale piattaforma. Eh, non solo Restream, eh, dicevo ieri ho fatto una live in una piattaforma. Non so con Viola, dove ho fatto vedere le foto di quando io ero giovane, molto tempo fa, nell'85. Che andavo al College Selva di Pini di Pomezia, ho fatto la terza media, ma quelle erano foto del secondo anno di liceo scientifico, poi uscì da lì e niente. Eh, ho fatto l'istituto tecnico Reale, e alla fine, mi sono diplomato perito ragioniere che ho iniziato gli studi in una parte di Ostia e li ho finito in un altro istituto. Ho fatto la maturità, niente, ricordi della mia vita che bello che era il mercatino aperto di verdura di frutta a, a Pumezia. andavo con un furgoncino che ci avevano piccolino vabbè adesso vedo che siete in due a seguirmi però parte giorgio scanu non so l'altro o l'altra da dove mi segua perché c'è una perché mi segue nell'altra forma che è Mi manda me dei messaggi allora, Giorgio scanu E eh, eh, come va? Mettiamo di nuovo il banner. E che dire, e che dire. E così la vita, la vita è piena di ricordi, più vai avanti più ricordi hai. Eh, vediamo un po'. Ah che bello. Più vai avanti e più ricordi hai. È inevitabile. Più sei passeggero di un treno che ha compiuto una larga distanza, e più guardare il passaggio dietro di te perché ormai tanto sai che prima o poi. E lo scopo della vita, lo scopo della vita che tanti vogliono spiegarsi, è il viaggio in sé non la meta. perché una volta che arrivi dove arrivi, se parti? Cantavano Cocchi e Renato. E così uno magari queste cose non le capisce da giovane. Buonasera, Giorgio Scano, è già mai salutato prima, ma che lasci la live purtroppo non sto sulla piattaforma dalla quale ti comunichi perché uso eh, restream per per comunicarmi con varie piattaforme a ah, e che la connessione va a poco si può essere pure la mia connessione che va di poco perché dipende sto trasmettendo in, in sette social allo stesso tempo poi adesso fermo la riproduzione uno di questi capito eh, vediamo un po che così dovrebbe funzionare meglio perché è inutile è inutile tenere aperte eh, altre piattaforme per vedere per, per lasciare la visualizzazione in automatico allora poi mi dice che non posso mandare messaggi su qualche canale ma questo lo sapevo eh, infatti ma, ma che me lo dicono a fare insomma e eh, che la connessione vale poco ci sono intanto condivido grazie mille carissimo amico mi faresti un grande piacere avere qua anche tutti i nostri amici della community anche se ho appena mandato un uh, un link nella community dal cellulare allora dicevo che grande tragedia quella che sta succedendo in tutto il mondo grazie grazie mille giorgio scanu fra il covid la quarantena tutto il 2020 sprecato adesso la crisi economica la crisi industriale cinese la speculazione immobiliare cinese santeno che okay, grazie intanto intanto che eh, giorgio poi adesso ci si mette il vulcano che se eh, riesce la lava ad arrivare al mare che sta arrivando al mare ci sarà una reazione chimica i cui vapori tossici possono arrivare al cielo e con lo zono creare acido muriatico e poi ci saranno piogge acide come è successo con cernobil sente ma flaco quando inizia e eh, non lo so costantino Ru ha detto nella chat di telegram della community che per il momento no e per il momento no io credo che eh, faranno qualche cosa part time perché se ci sono le riaperture potranno lavorare e, e quindi anche flaco lui aveva detto che voleva degli abbonamenti perché in pratica si era trovato senza ingressi come di disciocchi, ma se riaprono lui inizia tra, a lavorare come disciocchi, quindi non avrà nessun problema. Intanto, dicevo, condivido la live. Benissimo, grazie caro amico Giorgio Scanu. Anche tutte e tutti voi, se volete. Condividete questa live. Io mando il link alla community. Bene, grazie caro amico, forse a te ti ascoltano perché io ho mandato il link alla community e sei venuto solo tu. Ho mandato anche ho messo anche nella community di uno delle di de, de una delle mie piattaforme adesso sto trasmettendo anche in tutti i miei social dove sono presente addirittura in linkedin che io ne cerco ne do il lavoro però sono sono iscritto in linkedin quindi come dire ah ecco forse e è... È quello. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Fluca Venti. stai ecco come vedi devo togliere qua i fiorellini perché sono poco discreti non, non, non ti fanno non ti fanno leggere Mettiamo qua, ecco, non ti fanno leggere la chat i fiorellini. Sì, sto bene. Grazie. Non mi posso lamentare. Oh! Si dice sempre: Non mi posso lamentare. Allora, eh, ieri o verso questa mattina, molto presto, ho fatto nella piattaforma viola delle live dove faccio vedere le foto di quando ero giovane e andavo a Pomezia a studiare ho fatto terza media e due anni di liceo scientifico nel college selva dei pini ero molto più giovane di adesso fluca bacini da parte di giorgio scano, bene dai bene l'importante è la salute allora questa live era iniziata innanzitutto perché avevo tempo di farla e poi perché volevo parlare di qualcosa giusto per riunirci tra amici ed amiche io vedo che adesso siamo in siamo in cinque ma non so da dove mi seguano. perché questa live sta correndo in simultanea in sette piattaforme di venti vedo che in quella viola ce n'è solo uno ma eh, non so gli altri da, da dove da, da dove siano, perché qua mi figura 5 mettendo il caso che uno sia io stesso, gli altri quattro. Beh, c'è fluca 20 Giorgio Scano, sono invitati gli altri e le altre, magari da piattaforme che non possono partecipare alla chat. dando il link al gruppo di flaco in primis, benissimo, grazie caro amico, che cosa crediate che succederà, che per caso per caso finalmente riusciremo a debellare sto covid, grazie caro amico giorgio scano, a tutti. Riusciremo a debellare sto COVID? Sto COVID, come qualcuno dice, si trasformerà in altre varianti? Oppure, oppure addirittura cambierà totalmente o ne vendrà uno nuovo? Perché hanno detto che non è stato nel mercato di Wuhan che c'è stato il salto dall'animale all'uomo, bensì quando sono andati a investigare nella caverna dei pipistrelli. Che Dista decine o centinaia di chilometri dal mercato di Wuhan e si sono contaminati i, i ricercatori perché hanno vissuto alla diaccio giorni e giorni dentro la caverna dei pipistrelli, mangiando fra le feci dei pipistrelli, dormendo fra le feci dei pipistrelli e respirando il micro polviscolo di terra e cacca dei pipistrelli. Quindi in quella caverna hanno trovato i ricercatori centinaia se non migliaia di ceppi virali del covid quindi eh, è toccato al covid 19 ma potevano eh, nel 19 saltare tantissime altre infezioni virus e batteri voi che ne pensate questa è la fine nel senso che riusciamo a sconfiggere il covid oppure ci sono molti altri pericoli in agguato io mi auguro che tutto finisca auguro che tutto finisca naturalmente voi che cosa vi augurate ecco lasciatemelo sapere sto andando in onda in una due tre più cinque fa otto piattaforme dovrei stare in onda in otto piattaforme e mi seguono in quattro mi seguono in quattro bisogna vedere da dove perché non partecipano alla chat di, di almeno tre piattaforme possono chattare ma delle altre cinque no io spero che finisca tutto questo lo spero anch'io lo spero poi mi raccomando una volta finita questa live Scrivete qua sotto. Non l'ho detto all'inizio, è un peccato perché magari non tutti arriveranno a guardare fino adesso. Ma una volta finita questa live, questo stream, eh, scrivete qua sotto, pensando, eh, dicendo cosa ne pensate dei temi trattati e soprattutto condividiate questa live. Giorgio Scano, io penso sia il virus dovuto a quello. già dall'inizio è così e eh, lo penso anch'io lo penso è dovuto a quello alla contaminazione dei ricercatori quello del mercato centra poco perché non è che mangiando il pipistrello diventi batman è successo che, che hanno respirato le feci I ricercatori sono stati in luoghi insalubri invece di prendere le misure di sicurezza necessarie almeno così hanno detto nell'ultima versione poi di versioni se ne fanno tante poi una cosa che mi preoccupa nel mio quartiere romano di casal palocco è aumentata la delinquenza in una forma esponenziale le bande giovanili imperversano si spaccia droga a go go e nel centro commerciale delle terrazze che è un outlet degli anni 60 più o meno 70, uno di quei luoghi che invece di essere dei centri commerciali chiusi, sono all'aperto, anche perché è un intero quartiere in sé il centro commerciale le terrazze c'è degli edifici con appartamenti e c'è negozi eh, a livello delle no delle enormi piazze con fontane e poi al primo piano e poi ci sono appartamenti sopra. È un luogo bellissimo. Iconografico quasi di Casal Palocco, oltre la via di Casal Palocco. Ma ormai è diventato dal 2013 terra di spaccio. Che fanno i vari intendenti, i vari assessori dal 2013 in poi? si disintendono, una volta si chiamavano sindaci, adesso intendenti, ma, ma che fanno i vari intendenti, i vari sindaci? Che fanno? Eh, non lo so. In pratica vediamo lo spazio alla luce del giorno, anzi vediamo pure il bucaggio, il consumo, il fumaggio, è veramente una cosa triste. Che facciamo di tutto questo? Come ci salviamo? Io mi auguro che sia finita così e eh sì, me lo auguro anch'io. Ma che facciamo per tutta la droga che si vende a Casal Palocco a Roma? Ormai a piena luce del giorno gli arrestano, riescono fuori. Non si può andare avanti così. Poi, più è illegale la droga, più costa crimini si commettono nello spaccio nella eh, compravendita e nel consumo e invece bisogna liberalizzarla legalizzarla in modo che eh, togliamo pingui guadagni alla criminalità e poi come in olanda che si prendano tasse dalla vendita della droga perché è un mercato è nero in tutti i sensi in mano alla criminalità in mano al racket della criminalità ma anche una forte evasione fiscale cioè muove più la droga che non eh, qualsiasi altra cosa allora in olanda l'hanno commercializzata devi avere l'abilitazione commerciale come per un bar o un pub paghi le tasse per avere il locale e eh, paghi le tasse per produrla e per venderla anche per consumarla perché paghi l'iva santene io ti seguo su youtube eh, ma hai fatto dire ma hai fatto dire vabbè che apparirà nel banner sì lo so da dove mi segui caro amico lo so lo so no è dovuto alle sì, esatto, alle feci. Che, che non intendi il verbo passato di fare. Io feci, tu feci, egli fece noi facciamo. No, noi noi noi fecimo. No, mi sono scordato già noi. No, Come il, pa il passato plurale, la, la prima persona plurale al passato di, di fare. Fecimo. Noi, noi, noi noi noi noi fammo. Noi fummo. Noi, noi, noi fecimo. Vabbè, vabbè. Chi ci pensa a ah, ah, noi fecammo? E eh, sì, perché e fecare sarebbe il verbo fecare e fecare. Non feci io fecavo, tu fecavi e gli fecava. Noi fecammo. Voi fecate fecavate fecavate e sì loro e eh, fecavano tanto per dare una botta di cultura un po di grammatica e niente io aspetto che mi seguino anche dagli altri social intanto c'è 4 in live che non sono molti ma non sono neanche pochi a questa ora del pomeriggio nella quale mi trovo a ripostare e eh sì perché vedo l'ora sono le diciassette e nove. Mi sono voluto mettere la bella giacchetta per uscire elegante, anche se ho detto no, la cravatta no, e infatti è una bella zona. Ah sì, Santin! Purtroppo eh, qua è emoji non, non sempre gli riproduce. Sì, una bella zona Casal Palocco, però l'hanno rovinata, l'hanno hanno lasciato andare avanti la delinquenza e ormai si spaccia dappertutto. E il brutto è che a volte ci sono degli aggiustamenti di conti fra spacciatori e spacciatori clienti, clienti, clienti. La gente poi si droga di brutto va a sbattere, chissà che cosa prende, truccato, alterato almeno in Olanda, in Olanda sei sicuro di quello che consumi, che è un paradosso. Ma sei sicuro di quello che consumi, e poi eh, è legalizzata. Ci sono delle salette addirittura per gli eroi nomani, e tutelano della tua salute. E a questo punto vi devo dire di iscrivervi la piattaforma dalla quale mi state guardando cioè nel mio profilo della piattaforma dalla quale mi state guardando eh, di dare like e soprattutto se potete fare delle donazioni e poi cercarmi in internet perché cercate sant'enciane e io sono presente ovunque riuscissimo a togliere di mezzo la criminalità e la criminalità organizzata dallo spaccio di delle droghe e funziona come in olanda poi certo eh, il rovescio della medaglia è che tutti si drogherebbero cioè la causa dello spaccio della droga è il consumo non solo l'offerta ma anche la domanda che è una legge che appartiene al libero mercato al neoliberalismo non viviamo in una dittatura quindi finché la gente continua a chiedere le droghe legali o illegali d'altra parte guarda un amico farmacista mi ha detto nelle terrazze lavorava che lui preparava un mucchio di miscugli proprio che emulavano le droghe e non erano droghe ed erano di vendita legale un sacco di persone si ammalano per gli anti infiammatori gli antidolorifici e l'abuso di calmanti e barbiturici eppure si continuano a vendere Fluca 20 io ora devo andare ciao è stato un piacere passare grazie a te fluca è stato anche per me un piacere averti qua tra tutte e tutti noi. Eh, buona giornata, buon pomeriggio, insomma, legalizzaresti il tutto sarebbe un mezzo per destabilizzare un po' i delinquenti, è stato si voglio togliere i ricavati ai delinquenti che poi li rinvestono, altro anche se oggigiorno ci sono delle droghe come le metanfetamine il coccodrillo il crack eh, che circolerebbero comunque quindi magari i delinquenti si dedicherebbero a vendere cose sempre più economiche e sempre più dannose eh, ci sarebbe un ritorno negativo per la società perché molti si potrebbero drogare finché non hanno un lavoro una carriera certa però ecco molto De, de, molti dei proventi eh, della vendita di stupefacenti poi criminali li riversano eh, in abusivismo edilizio in discariche abusive di spazzatura eh, in altre attività illecite come tratta di persone eccetera quindi si tratterebbe di togliergli almeno parte sera fluca sera Vediamo un po'. Si tratterebbe di, di togliere la, la legittimazione e eh, la ricchezza ai, ai mafiosi. Si tratterebbe di questo. Poi non so se è una qualche cosa che funziona perché in Italia abbiamo tanta corruzione politica tanta connivenza fra le istituzioni che dovrebbero essere dei poteri separati tanta connivenza tra eh, massoneria deviata magari mafia camorra andrangheta istituzioni politiche chiesa che alla fine togli la droga uno e se la prende l'altro il controllo allora non risolvi nulla non risolvi invece bisognerebbe proprio che è un po' come il monopolio di stato del, del tabacco il tabacco fa male è cancerogeno ed è additivo eppure è, molti minorenni in italia fumano e perché allora non gli si manda in galera al, a loro e al tabaccaio perché non gli si manda in galera agli adolescenti che bevono whisky che magari lo hanno preso di casa bisognerebbe eh, spezzare intere famiglie perché l'adolescente ha rubato del whisky o del vino al padre o della birra a 14 anni lo trovano a bere per strada lo restano a lui a tutto il nucleo familiare di maggioreni invece non succede e allora perché con le droghe sì Ah, perché sono droghe ma anche l'alcol è una droga anche le sigarette sono una droga e possono causare malattie soprattutto in minorenni eppure si direbbe che su quelle si chiude un occhio 2 3 4 occhi si chiude anche il naso le orecchie tutto invece sull'alcol no sulle sigarette le compra chiunque non chiedono l'età. Io vado in tabaccheria e vedo che vedo che in pratica le vendono le vendono a qualsiasi persona. Lo stavo per chiedere. E hai visto? T'ho preceduto. Come mai come mai può comprare chiunque qualsiasi cosa meno meno meno che le droghe ma in farmacia va un minorente e compra per esempio l'anti-inflammatorio di vendita libera l'analgesico e c'è una contraddizione in questo perché hanno fatto le pasticche gel perché non si possano frazionare lo stesso analgesico che non vi dico il composto che lo puoi comprare di vendita libera a 400 milligrammi se lo vuoi più forte sotto ricetta lo puoi comprare a 600 milligrammi solo con ricetta medica doppia addirittura ma tu puoi comprarlo a vendita libera a 400, siccome non si può frammentare, qual è il rischio? Che una persona che voglia prendere più di 400 e dica, vabbè, ho troppo male alla schiena, alle vertebre. Non ci sono limiti alle confezioni di vendita libera. Quante ne puoi prendere? Ne prendi due invece che una e ti prendi due pasticche da 400 invece che una da 600. Lo stesso medicinale lo stesso anti-inflammatorio eh, lo stesso antidolorifico la stessa composizione che viene con ricetta da 600 milligrammi senza ricetta da 400 te ne prendi due scatole da 400 e ti prendi due pasticche da 400 per superare i 400 milligrammi, così invece di prendertene 600 te ne prendi 800 e veramente ti fa molto più male anche perché sono rimedi che alla larga se non si prendono per un certo numero di giorni o di mesi come prescritto dal medico, ma per anni ti possono dare ulcere perforate, emorragie e poi morire così. E allora di che stiamo parlando? Anche in farmacia non c'è controllo di quello che si vende e sono tutte droghe perché quello che negli Stati Uniti si chiamano drug store le farmacie perché sono vendono droghe, cioè eh, a volte hanno anche bassi oppiace come i famosi che hanno dipendenza poi da, dalla morfina o dall'oppio contenuti in alcuni farmaci. Ebbene, eh, bisogna regolamentarli perché addirittura in Nord America per molti antidolorifici di dosaggio forte, più di 600 mg, e di oppio, di, di quello che sia non c'è bisogno della prescrizione medica gli antidolorifici sono di vendita libera e quindi se ci sono delle medicine che hanno delle droghe se si vende la bibita carbonatata più, più coca con più coca nel mondo cioè poi se vogliono proibire le, le droghe le droghe ricreative ma, ma se la gente a volte per sballare mette dei calmanti o degli ansiolitici contro gli attacchi di panico nel whisky, fa dei cocktail mortali. E poi te l'ho detto io, Giorgio Scano, che un amico mio farmacie, farmacista negli anni 80 mi ha detto nelle terrazze che lui preparava dei, dei beveraggi con sciroppi e altri ingredienti che centrifugava, che estraeva tutti i principi attivi, cioè le droghe, di... Per esempio, sciroppo per la tosse, anti in pratica ti puoi drogare senza consumare droghe con queste pasticche che vendono e sciroppi in farmacia. E l'antidepressivo è pure una droga, è certo, concordo. Grazie creano il suo famento, è certo. Ecco appunto, grazie, prego. Grazie, grazie. Quindi, come dire, bisogna un po' rivedere le cose. Ci saranno di sicuro dei lati negativi a liberare la droga perché la droga non è buona però se non c'è educazione a scuola e nelle case e soprattutto se non c'è lavoro in molti quartieri romani ma anche pensa un po se la droga è arrivata a casal paloco che cos'è a testaccio torbella monaca dove c'è il miseria sporcizia abbandono degrado mancanza di istituzioni la gente vive in stato marginale perché proprio marginata dallo Stato che se ne frega di loro, e allora hanno come unica evasione la droga, perché o l'analgesico. magari dormono 12 ore al giorno per non pensare come sono costretti a vivere. Dove sono costretti a vivere? Magari la famiglia di abusivi che hanno che gli abusano che vivono come degli occupa degli occupanti. grazie carissimo amico giorgio scanu per continuare a spalmare il mio video e lo avrei dovuto titolare nutella e quindi niente siamo passati a parlare della mia gioventù a pomezia i vulcani che stanno eruttando in tutto il mondo forse si avvicina l'apocalisse e adesso parlavamo dello spaccio. Dello spaccio a testaccio. E questa live sta promettendo di venire bella larga, avrebbe dovuto già cominciare mezz'ora prima. E la disperazione Santen e lo credo. Hello. Dearest Free Endetera. E de eh Dearest Free E Hello, how are you? Hi Teres. hello hello to you sir, Thank, thanks for sir, be here bene eh, I'm, I'm, I'm glad you know each other sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, poi che altri argomenti fare in questa live che è estemporanea? Se siete arrivati a guardarla fino a questo momento, mi raccomando, commentate questa live perché dopo quando sarà finita vi conoscerete gli uni agli altri. Come disse Giulio Cesare ai barbari invasori quando sarà finito questo streaming vi conoscerete gli uni agli altri <ride> e poi perché cose, voglio sapere cosa ne pensate dei temi trattati in questi più di 52 minuti non so se continuare e vabbè quando non continuano continuo a taglio e lo sapete così se se non continuano poi devo guardare la camera invece guardo sempre il monitor forse ci sarà una sorpresa forse sta per arrivare un nuovo computer ma non lo volevo dire per esorcizzare la cosa perché forse forse forse come regalo di natale mia madre mi regala un computer che arriverebbe ad avere un core i5 forse non lo so io sto dal 2010 con questo computer che c'è un core duo inside ecco qua che la nostra amica teres ci ha mandato un puntino non so che cosa stia a significare Hello Teres. Forse è passata di qua. Ha salutato e il puntino è di fine presenza. Ma io faccio la live fino a che a che può durare. È chiaro. Magari avrei iniziato prima e sarebbe venuta meno gente o magari di più. Questo non lo saprò mai, anche perché sto su otto social, dovrei stare su sette e otto social contemporaneamente. E quindi, come dire, chissà da dove molti mi seguono. Io ho l'impressione che mi seguano da un solo social, quello che compare qua nei commenti però ecco eh, nella piattaforma viola cercate le, le mie live che ho fatto e vi divertirete moltissimo thumbs up here thank you very much dearest the friend teres te ah teres tv ninja wow ecco adesso dalla piattaforma viola mi seguono in due vorrei tanto che fossero tre vorrei tanto che fossero tre però con questo con questo metodo eh, con questo metodo diciamo adesso è in uno si sì, è difficile che ti seguano molti infatti c'è un promedio lì di 0,71 spettatori su tre che ne devo raggiungere perché fanno la media di spettatori in ogni streaming e quindi se ieri questa mattina molto presto alle 3 ne ho avuto anche 10 soltanto che poi fanno il promedio e il promedio scende il promedio scende capito e quella la cosa quella è la cosa allora che altro dirvi grazie adesso siete in quattro sono molto contento ma non so sto facendo un live streaming da otto piattaforme quindi molti non potranno intervenire nella nella chat perché non da tutte le piattaforme si può intervenire e tutti i gruppi sociali che ho anche LinkedIn per esempio quelli di LinkedIn mi sembra che non, non, non possono partecipare alla chat e magari qualcuno di loro è di lì eh, eh, LinkedIn è come dire visto che ho l'opportunità con Restream di eh, fare Restream in tutti i luoghi che ho non vado a aprire account in 36 in 36 reti sociali che magari poi dovrei perdere molto tempo per sviluppare dei contatti delle cose invece nelle piattaforme che ho che sono tante ho già dei contatti e allora come dire vedo che adesso siete in quattro, ma non so da dove. Qua non lo dice. Ah, ah lo dice mettendo sull'occhio il cursore: eh, è capito. 2 per la piattaforma rossa, 2 per la piattaforma viola, 0 per la F blu e 0 per la piattaforma russa, vk. me lo diceva io non lo sapevo però ho detto mettiamo il, il pointer del il cursore nell'occhio per vedere e quindi occhio al cursore e lo dice lo dice lo dice capito e quindi come dire stiamo per arrivare all'ora allora vi ricordate di beluschi in drive in allora con la nebbia e la foschia me ne torno a casa mia che bei tempi quelli ma erano belli soprattutto perché io ero giovane altrimenti non me ne ricorderei eh, non me ne vorrei ricordare quanto tempo che ho sprecato? Vabbè che erano divertenti ma erano frescacce insomma, e non so, molti mi seguono da F blu o mi, mi seguiranno. Mi piace ogni tanto. Mi piace, mi piace fare questi streaming in tutte le piattaforme perché in questo modo eh, ho attività dappertutto, perché altrimenti pensate un po' voi. Dovere organizzare delle live piattaforma per piattaforma è veramente diventa una seccatura io l'ho fatto tempo fa ma devo perdere una giornata per la f una giornata per la vk una giornata per l'uccellino una giornata per la piattaforma viola una giornata per eh, la D, una giornata per la piattaforma rossa una giornata per LinkedIn, sfortunatamente non posso trasmettere in Instagram, IGTV e TikTok, perché altrimenti sarebbe il massimo. Altrimenti sarebbe il massimo. Ma non è così. E allora mi devo accontentare perché poi ci sono altre piattaforme per le quali si può trasmettere ma ma non dà lo stesso allora mi raccomando seguite il mio consiglio solo per conoscerci meglio non per eh, disinteressatamente se non avete partecipato in questa live lasciate il commento vostro sotto teres ninja hello eh, teres tv ninja when this live is coming off please Uh, write your comment so other people can meet and uh, following you because this life is in order to know each other 5 like 2 spettatori Bo, beh perché gli spettatori vango e vanno e vengono. E molte volte vengono per guardare 5-10 minuti. Io di solito ho una media di 5 minuti a live, non di, di una live di un'ora, un'ora e mezza, che rimangono a guardarla un'ora e mezza, anche perché parlo di tutto. Divago, poi rispondo alla chat. Giorgio Scano, ma come che non entrano? Eh, te lo dico io, io ho seguito la Family per tutto il 2020, anzi già dalla fine del 19, mi, con questo vecchio cellulare che ancora mi funziona molto bene, ma sai come mi si surriscaldava e come gli, gli arrivava la batteria. A spegnersi da solo che è una cosa cattiva per i cellulari perché stavo tutto il tempo attendendo le notificazioni della family e per esempio c'è una che gioca con un videogioco no gli sims che io gli commentavo ogni uscita lei faceva tre o quattro video al giorno beh ha lasciato di commentare i miei video e poi ci sono delle persone che dicono che YouTube mi cancella il mio commento, ma scrivono like, like, like, e, e non sta bene così. Io ho seguito tutti quelli della family, ho seguito le live di Costantino e, e di Flaco e anche di Andrea Cappelletti. Lasciavo i commenti sotto e non succedeva niente. Chattavo nelle live, non succedeva niente. Perdevo intere giornate, almeno un'ora e mezza, e non succedeva niente. Quindi mi sono rovinato in parte il cellulare e non succedeva niente. Poi mi dicevano: Ma mandano uno screenshot che hai visto il video perché, sant'Enchan il tuo commento è andato in spam. Ma non è colpa mia, anzi, quante volte. Io intentavo commentare e quando finivo di vedere il video, ricaricavo il video, si cancellava il mio commento. E quindi ho lasciato un po' di seguire anche se continuavo a seguire le live di Costantino Di Flaco, lasciavo un po' di commentare all'inizio 2021, poi è arrivata la svolta. A parte che un mio amico Filippino mi ha aiutato guardando i miei video dal Canada, però arrivata la svolta quando io ho seguito il suggerimento di eh, costantino roux quando io ho seguito il suggerimento di costantino roux che ha detto per aumentare le visualizzazioni dovete sottotitolare i video è un qualche cosa che mi aveva anche raccomandato youtube tempo prima nel 2018 soltanto che non c'era la sottotitolazione automatica se non mi sbaglio ma mettevo titolo e descrizione adesso da febbraio marzo o aprile 2021 ho iniziato come un pazzo a sottotitolare almeno due video al giorno in 130 idiomi, non sai come le impressioni e i click per impressioni si sono sparati per quello che youtube luglio mi ha pagato 98 dollari adesso sto a quota 15 dollari se vuoi avere molte visualizzazioni devi sottotitolare i video eh, ci sono molti tutorial che ti dicono come farlo ma tu vai a eh, sottotitoli troverai che tu devi dichiarare in quale idioma hai fatto il video e in quale idioma sono titolo e descrizione devono combaciare con quelli del video naturalmente il video deve essere parlato poi vai in sottotitoli metti modificare e vedi se ci sono degli errori di sottotitolatura in italiano per esempio poi accetti e poi a quel punto metti aggiungere scegli l'idioma e io semplicemente metto come titolo e descrizione il titolo del video tradotto all'idioma, per esempio inglese, francese, spagnolo, turco, è incredibile, ma dall'India, dall'Indonesia, da paesi molto remoti e lontani, magari ho solo una richiesta di sottotitoli, ma per esempio hanno visto una mia live per intero, 140 minuti, quando in italiano non, non, non succede che ho lo stesso rendimento. Quindi eh, ho un aumento di ore. Pazzesco con i sottotitoli, Canada, che è un idioma dell'India, in Canada, ho ricevuto per una visualizzazione con sottotitoli in Canada 120 minuti. Avranno visto una live che ho sottotitolato così come sottotitolerò questa live quando sarà finita in 130 idiomi lo posso fare di solito dopo uno o due giorni per le live per le premier già dopo una o due ore io ormai non carico più i miei video come video ma come premier programmate infatti questa domenica dovrebbe uscire questa domenica adesso non me lo ricordo una mia live dove io parlo facendo colazione in realtà è stato eh, lo scorso sabato domenica che ho fatto il video con una camera compatta sony dura una ventina di minuti credo e e quindi io programmo le premier c'è un'anteprima che voi mi vedrete ballando ma è l'anteprima che si mette in eh, intanto genera visualizzazioni aspettando che esca la premier, ma non è quello il video quella è l'anteprima e se io adesso carico un'altra premier, la posso incorporare nella premier in modo che una volta finita la premier quando si sarà eh, realizzata dopo manderà come video consigliato la mia prossima premier. quindi se io programmerei cinque premier posso collegarle l'una con l'altra oltre a mettere delle anteprime di meno di tre minuti insomma devo ballare pure io e magari sì se non vuoi parlare balla fai dei bellissimi video adesso per fortuna li fai dai 3 ai 5 minuti ma non so sono tutti dei video dove non appari tu non parli eh, filmati un po perché questo è il bello di youtube se mandi delle sequenze di immagini sono impersonali a meno che non siano foto tue. ecco non vuoi filmarti parla metti come traccia sonora il tuo, il tuo discorso la tua voce un tuo monologo e poi manda delle tue foto come sequenze di immagini perché la gente vuole conoscere chi sta dietro i video se sennò che li vedono a fare ci sono tanti video che augurano buonanotte buongiorno buon natale buona pasqua buon anno e allora un più uno e meno non fa nessuna differenza Invece eh, tu sei unico, sei una persona unica. Adesso il momento che vengo. Questo è un Molinello della preghiera tibetano. Prego, Giorgio Scanu. Dentro c'è dei, dei foglietti, dei papiri dei, con delle preghiere. Questo dovrebbe avere un Mani hum perché è quello che c'è scritto fuori in tibetano. Si fa girare così e poi si e poi si recita mani palme uno mani palme uno mani palme uno mani palme uno mani palme uno mani palme uno mani palme uno mani palme uno mani palme mani palme uno mani palme uno mani palme uno mani mani questo c'ha la testa e la ruota in delle preghiere in bronzo il manico in legno con delle ricava anche in bronzo qua ma ci sono un legno come ne ho uno in un cassetto e di altri materiali anche più preziosi. Eccomi, cari amici, cari amiche ed amici. Come dire, eh, mi raccomando, che dietro ogni vita c'è una storia, che è sempre interessante e la gente cerca quello, cerca eh, di non farsi i cavoli propri. E quindi eh, cercano una storia, cercano, cercano di sapere gli altri come vivono, che sogni hanno. Dovrei togliermi gli occhiali, cercano di di poter interagire se tu mandi dei video fatti così eh, buonanotte buongiorno poi li metti in privato li metti fuori elenco caro giorgio scano e quello non va devono essere pubblici altrimenti che diffusione Vuoi che abbiano eh, li metti in privato è come mettere in facebook in privato e leggono soltanto due o tre persone quindi almeno un commento vocale e i miei video? Sì, tutto quello che vuoi, sbizzarrisci la tua creatività tanto che c'è da perdere. Uno può dire mi criticheranno perché faccio dei video brutti. Guarda, che il 90 per cento delle persone che facciamo video non li facciamo belli, come questa live. Tu che credi che è bella? Mi consigli di spiegare? Video, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi e spiegali per esempio hai dei foto delle foto delle tue vacanze allora oh, per esempio guarda la, la live che ho fatto la mia ultima live le mie ultime live nel canale viola e vedrai che sono mute però faccio vedere delle foto sono mute perché non voglio disturbare nessuno parlando alle 3 del mattino ok nulla infatti sì leo allora tu anche con un cellulare registri la tua voce o registrati mentre filmati mentre parli come tu vuoi puoi fare una live con il cellulare facendo vedere le foto davanti alla camera oppure registri la pista audio delle tue vo della tua voce e poi adatti la durata dell'esposizione delle foto alla larghezza del commento che vuoi fare quindi con calma dici: eh, Non so, in questa foto mi trovavo nelle Canarie, a Tenerife. Che tristezza, adesso sta rottando il vulcano. Mi trovavo nelle Dolomiti, ho incontrato Mechner. Non so, qualcosa che ti sia successo nelle tue vacanze. Fai una trama anche di cose che possono interessare perché vedi che, che la gente si interessa a cose interessanti eh, cose che si possono trovare in internet cioè buon natale buona pasqua buona befana buon capodanno buon ferragosto dimmi a ah, videoblog ok video blog te l'ho detto io infatti trasmetto sempre, prima di aver saputo che esisteva la categoria eh, ITL, in the live, cioè tutti i miei video sono in the live, dico quello che mi succede. Certo, grazie carissimo amico, grazie mille. capirai per me è un favore darti questi è un, è un piacere darti questi questi ho visto ah, bene anche quando sei in giro esatto quando vado a fare la spesa quando sto in strada per me si tratta sempre di di, di condividere un attimo con gli altri un attimo della propria vita le proprie idee i propri pensieri un po come fanno gli scrittori in fin dei conti però ripeto per quanto riguarda la community a me non mi hanno seguito in molti perché evidentemente io un genere eclettico faccio un po di tutto soprattutto faccio vlogging invece quelli della community vogliono non so e... poi i generi di commenti che facevano like like like like ricambia e questo non va non va youtube non lo premia youtube capito youtube youtube non lo premia e neanche l'altra piattaforma ormai l'ho nominata tante volte youtube l'ho nominata e speriamo perché di, di, dicevano che che ti penalizzavano se nominavi la piattaforma viola ormai tutti la chiamano così la piattaforma viola però non so se di dire la piattaforma rossa o il nome di quella piattaforma in nella piattaforma viola ti penalizzi spero di no spero di no perché sto raggiungendo dei risultati abbastanza ecco adesso una persona mi segue da wcontact hello there is friend who follow me from contat i'm glad you follow me from you contact Una persona della piattaforma rossa e una piattaforma della piattaforma viola, una persona della piattaforma viola. Ma una persona sta da V contact. Hello there from V contact. I hope you enjoy my live, my stream. Ecco, magari non mi avrà capito perché wcontat per quanti di voi non lo conoscano è una specie di facebook ma russo ci sono anche molti italiani ma sono una stragrande minoranza la maggior parte delle persone sono russofone oppure ci sono ucraini moldavi e slavi però diciamo il 90 per saranno russi poi c'è anche un'altra Piattaforma russa che non mi sono iscritto, che cose è eh, giusto, dici bene, caro Giorgio Scanu, che cose, ma che cose, poi io consiglio a tutte e tutti voi di meditare, per esempio, con questo rosario cinese. ma mito fona mami topona ma mito forte ma mi toffo una mamita fonda mami topona mami top o la mamita fonda mami topo una mamita fonda ma mi topo una mamita fu poi quando si arriva di nuovo in questo caso c'è questa forma che rappresenta lo stupa cioè il monumento a buddha che si arriva così no? Na fona mamito fona mitofona mito, fo, mito, fo, mito, fo, mito fo. non bisogna superarlo, ma bisogna fare un giro un giro e si, si, si va al contrario la mamito fona mitofona mamito fona, mamito fona, mamito forna mito for fo, fo, fo. fo. questo è un segno di rispetto non si supera mai ehm, lo stupa o il monumento a Buddha. Che in questo caso c'è un buddha raffigurato la momento poi un mantra allora ah, ho capito facebook tipo credi nella meditazione sai che dicono che è efficace si sì, serve a calmare soprattutto a scendere un po di giri perché a volte a volte veramente si ha, si ha dei problemi quindi la meditazione aiuta volo un elicottero la meditazione aiuta a calmare la mente come tre che si e, è un po difficile leggerti giorgio scano come tre che si siedi e taratura in taratura so a ah. ah. Inta taratura soha un mantra. a ah, Om Tare le Ture Soha, Om Tare tutare Ture Soha, Om Tare le Ture Soha. E eh sì, ho recitato un mantra tibetano, ma è anche dell'India, anche dell'induismo. Om Tare tutare Ture Soha. I tibetani dicono soha, in sanscrito sarebbe svaha. Vero. Si dice Beh, io dal mio punto di vista le funzioni dei mantra sarebbero svariate. Ma dal mio punto di vista servono a calmare la mente e basta poi io sono un borghese laico razionalista e agnostico quindi non sono tanto proclive a credere in cose metafisiche ecco non sono battiato e eh si sì, scusa ha scritto male non ti preoccupare l'importante è buttarsi non ok quello L'ho sentito in una live. Forse l'ho fatta io la live, ne ho fatti in un mio canale secondario, eh, Sprecher Radio. Podcast Sant'Enchan. Avevo fatto anche in un altro canale perché io ho collaborato con molti YouTubers, allora ho caricato dei miei video, e poi ho chiesto ai miei followers se volevano collaborare con me. Io gli davo la possibilità di caricare i loro video nel mio canale però nessuno ha accettato comunque ci vuole studio no no per recitare un mantra ci occorre solo calma respirare lento e profondo e poi i, i mantra li trovi trovi scritti e recitati nel web pagare per, per rilassarsi no, non so Tutto un percorso dietro da fare può darsi, può darsi sì. Io sono andato in due o tre istituti buddisti, tanto tibetani come cinesi e anche giapponesi. Può darsi, però, ecco, non è obbligatorio, perché sì, lì si intra si intendevo calma beh adesso ti devo lasciare ciao ciao mi raccomando